Ciao, io sono Luna Elettra e faccio parte del gruppo di Wengo da due mesi. Mi occupo di cartomanzie, lettura della mano, e delle vite passate da molti anni, però da un po' di tempo a questa parte ho deciso di unirmi a questa bellissima squadra. I miei consulti sono sempre molto intensi, perché cerco di dare sempre la risposta non solo più onesta, ma anche più... Um, più giusta per aiutare il mio cliente. Io voglio che i miei clienti siano felici e che facciano le scelte giuste. Di conseguenza eh, cerco di aprire gli occhi alle persone per aiutarle ad affrontare la vita in maniera più serena, più tranquilla e avere quindi poi quel bel finale che tutti vorremmo avere. Mi piace molto avere un rapporto con i clienti anche più confidenziale, eh, non solo da cliente esperto, ma anche da amica. Quindi li invito sempre poi a farmi sapere, ad aggiornarmi, io è come se partecipassi con loro nelle loro vite in qualche modo. E quindi se volete consultarvi con me, volete salutarmi o qualunque cosa, vi aspetto su Wengo, a presto, ciao!